Porca puzzarda, che caspita è questa cosa? Allora io ho già perso cuori Come ben potete notare Da tutti questi cuori persi Appunto Allora Dovete sapere Che questo è un modpack Molto bel Nuovo modpack Lo so Lo so Dici ma quanti modpack Hai dunis Tantissimi Infatti è perché devo fare tanti video Molto belli Guardate qua quante cose strane Che ci sono Tipo questo Poi questo Eh ma sono tutto strano E poi qua c'è un'isola volante in, in cielo Però questa notte Dobbiamo andare a vedere Gli zombie E i mob strani Che ci sono Quindi ci dobbiamo preparare bene Per sopravvivere durante la notte E come ci si prepara Bene su minecraft se non andando prima di tutto vabbè a scavare il legno che ho già fatto e adesso invece devo andare in miniera perché chiaramente devo prendere la pietra devo prendere la pietra Cos'è cos la pietra come non sapete cos'è la pietra mi state prendendo per il sedere io lo so guardate che non si scherza Cioè, nel senso con me si scherza sempre ma Uh, non, non ci casco io a queste Sciocchezze Come dite non avete detto niente ma come non avete detto niente Vi sto sentendo ora Cioè Io veramente sciocco basito Io sciocco basito Comunque, Certo che a parlare così comunque mi viene mal di gola eh. dovrei, dovrei smettere di parlare così Ah peraltro io vi devo ricordare Cari ragazzi Che il 9 dalle 15 alle 17 Inizieremo le fantastiche live sul canale Viola e stavo pure per dire il nome <ride> E youtube mi faceva il sedere Insomma lasciamo perdere che In che modo me lo faceva non ve lo posso nemmeno dire E eh sì, siamo sul canale viola e saranno live Favolosamente belle Stratosferiche bellissime Meravigliosamente fighissime Tutto quanto bellissimo perché Mamma mia ci divertiremo un sacco e faremo nuove avventure Nuove cose che non abbiamo mai fatto E ne mai visto sarà bellissimo Quindi venite sul canale viola dunis RFP, Trovate il link in descrizione E nel commento su youtube insomma Perché lo metto anche lì perché così almeno avete Dappertutto uh, questo Bellissimo canale molto bello E quindi seguitemi lì così almeno il 9 Dalle 15 alle 17 sarete pronti Adesso cosa devo fare Devo fare e che prima di tutto devo, ah, devo andare a craftarmi una spada una, una spada e un piccone, anche perché devo andare a prendere degli animali Perché sto morendo, mannaggia a me Perché devo morire prima del, de, di quando Ma pensavo di non star registrando Ho detto, ho oh caspiterina questa cosa, no, buona, no Perché chiaramente, ma sto registrando, sì, ok, perfetto No, perché dovete sapere che mh, a volte, immagino che un po' tutti i youtuber abbiano questo terrore Perché è capitato sicuramente a tutti i youtuber, appunto Di iniziare a registrare, di finire un video e di non... <ride> di rendersi conto di non aver registrato niente E vi giuro che è la cosa più orribile Che possa mai esistere sulla faccia della terra No scher sto scherzando Cioè nel senso ci sono cose ben più orribili È un modo di dire chiaramente ovviamente Però sì, ecco è brutto quando si perde un video Allora Metto una bella musica tipo questa Perché sì, comunque le sento anch'io le musiche Sono molto belle Paripam Paripam. Vedete so pure cantare bene Non vi piace come canto Eh, dai la la Devo, eh, mi sa che devo parlare con, uh, con uno psichiatra Perché non è possibile altrimenti Vabbè comunque non importa Adesso però devo andare a prendere del cibo Dov'è il cibo? Cibo yuhu Si chiama così il cibo Anche voi dovete quando, Se andate dai vostri, dai vostri genitori Fate tipo Per chiedere il cibo Perché chiaramente così loro capiscono che volete il cibo Sto scherzando e non fatelo Anche perché poi dopo non vi fanno più vedere il, i miei video <ride> e quindi poi eh, mi sento triste Perché poi dopo sono da solo, no? Chiaramente Poi potrebbero anche mettervi in castigo Cos'è quel coso brutto in cielo? Porca puzzarda, mi vuole uccidere No, seriamente, ho bisogno di cibo, sennò qua muoio Cibo... Ah, qua C'è un pollo, un pollo strano Guardate, adesso però lo uccido perché mi spiace Pollo, un altro pollone Grosso, da vieni qua, pollone Mmm, mm. ci botto, ci botto Bene, vedete Come su Minecraft funziona, anche voi quando andate Su Minecraft fate... E poi fate... Non so, cos'è che dobbiamo fare, tipo... Dobbiamo fare, tipo, un, delle nostre parole, tipo... Porca puzzarda ti ho ucciso! <ride> porca puzzarda, non sapete che l'ho inventato io, no? Perché se no non è che esiste molto. Oh, porca puzzarda, ho ucciso questa mucca! Invece questa... Questo pollume! Ma, eh, vieni qua, pollume! <ride> Ci stiamo preparando per la notte, è importante tutto, tutto questo cammino, diciamo, il cammino per dell'eroe... Ah! Un bovino enorme che mi vuole cercare di ammazzare, Ma come ti permetti, schifoso! O schifoso non so cosa tu sia Ma avete visto ma le mucche di solito su Minecraft non uccidono No io non mi fido più di te Vai a quel paese per non dire qualcosa di più brutto che non vorrei dire Mannaggia ah, -pa -pa -pa. Vabbè insomma non sono molto normale me ne rendo conto Però adesso cos'è che devo fare? Devo fare una fornace No non ho la pietra porca puzzarda a me Vado a prendere la pietra. Porca puzzarda. E notte, guardate qui. La notte sta arrivando. E In realtà è già arrivata. E io sono... Sto morendo. Allora, ci sono pericoli qua adesso. Dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo scavarci qua dentro. E cercare di non uscire per... Mai! Mai uscire! Perché se no... Muoio io, muoio. E... No, buono, adesso mi faccio, mi metto qua la crafting table, mi faccio il cibo. Perché, se no, ragazzi, sto per morire. Ce n'è stessa notte, sto per morire. Per fortuna che ho la fornace e ho io anche il cibo perché l'ho preso prima. Altrimenti sare sarebbe stata la mia fine. Guardate, sapete cosa faccio? Prendo anche un po' di carbone da questa parte perché, tanto ce n'è, per fortuna, qua è pieno, è pieno di risorse, grazie al cielo. Almeno questo c'è. Morda puzzarda, avete visto? Oh, avete visto uno dei zombie cattivi? È uno dei zombie cattivi? No, no, no, no, no, no, fermi un attimo. Dobbiamo stare attenti perché qua ci possono uccidere da un momento all'altro. Io non so come reagire in questo momento perché potrei ucciderti. Po potrei essere ucciso da qualcuno e vorrei evitare questa cosa. Mi sto impanicando, infatti sto parlando male. Non so se state notando questa cosa. Sto balbettando. Sto facendo aiuto. Ok, e si sente, guardate, in basso, se vedete, c'è anche tipo il coso, no, del footsteps, cioè, no, tipo dei, insomma, dei suoni, capito? De che che adesso mi dice che è itto, che sto ittando, quindi che sto mangiando, ovviamente. Allora, adesso devo craftarmi anche un'ascia, perché così almeno posso anche uccidere più, più, più. E quindi facciamo così, ok. Vediamo un attimo. Signor zombie? Signor zombino? Signor zombie zombino? Guardatelo, ha un piccone ma. è una spada. No, raga, ha una spada enorme. Ha una spada enorme. Ok, perfetto, perfetto. Allora, se questo qua ci colpiva, forse era finita per noi. Cioè, ci rendiamo conto che era finita per noi. Era letteralmente, secondo me. Eh, secondo me non saremmo sopravvissuti. Io ve lo sto dicendo. Allora, prendiamo altro carbone che è importante. Ma cosa c'è là in fondo? Ma c'è un'altra isola volante, come se non bastassero, no? Allora. Siamo calmi. Dobbiamo andare a cercare perché non è che possiamo stare per tutto il tempo qua dentro. Cioè ok va bene un attimo quando sei in pericolo ma adesso io ho tutti i cuori. Adesso magari prendo anche il cibo qua e poi andiamo. Anzi io Ah guardate qua c'è un coso... Un coso brutto, uno scherzo. No, via via via via via via via via via via via via via via via via via Ah, no, visto no. stanno visto? di visto Sono stanno pericolo di fare. Sono in pericolo. E non sto scherzando. Potrei morire. Se, se muoio, dovrebbe finire il video. Non dovrei morire, mannaggia me. Non dovrei morire affatto. Perché se muoio è brutto. Cioè, ovviamente è brutto. Nessuno vuole morire, no? Nel senso, almeno. Me lo auguro. Bene, adesso cerchiamo di uscire da quest'altra parte. Cerchiamo di fregare questi zombie, questi scheletri, questi mob stupidi che stanno cercando di. di uccidermi. Ma non si fa. Si, non, non, si fa non si fanno queste cose con Dunis. <ride> Nel senso che non, non, non si deve uccidere Dunis, S'ha fatto... No! Infatti io me ne... Raga, cioè che caspita... Ma stiamo scherzando. Guardate qua. Ma c'è un, un mega scheletro enorme. Ma che caspita sto roba. Ma sta... Cioè, ma che ca... No, raga, cioè... Che caspita sono sti zoo. C'è anche lo... No, no, no, no, no. No! Allora, vieni qua ragno schifoso. No, ok, scherzavo, non venire. No, no, no, no. Questo qua, raga... Allora... Cerchiamo di, di, di sopravvivere ragazzi, dobbiamo sopravvivere per forza. Sto morendo di paura. Allora cerchiamo di... Oh mamma mia, e guardate che sto... è un parto sta roba. Allora, vieni qua stupido. Non ti permettere, sai. Ok, l'ho ucciso. Sono stato super bravo. Forza! Stupido schifoso, vieni qua. Vieni qui, ho detto. Vieni. Bene. Adesso vado immediatamente a vedere se qualcuno da queste parti... C'è che radio uccidermi oppure no? Ciao tu, schifoso. No, via No, no, no, no, no no Devo mangiare, devo mangiare Devo mangiare Perfetto, ho mangiato, ok, perfetto Non posso più andare indietro, ragazzi Se muoio qua, e... Eh, sono morto per sempre Via! Non ti permettere Vai via, no Porca puzzarda, ragazzi Già, muori tu Schifoso, non venire No Ok, adesso stiamo per sopravvivere Beh, me lo auguro No, manca un sacco No, in realtà manca poco Cioè, manca di meno perlomeno Non lo so, non so cosa sto dicendo Questo è uno scheletro Via, scheletro schifoso Non ti permettere nemmeno Perché ha un piccolo in mano? Ma vi sembra normale come cosa? Sono un ragno schifoso Vai Perché, Perché ho preso fuoco? Com'è possibile questa cosa? Ok, perfetto No, no, raga, sto morendo sto, sto letteralmente morendo Ok, letteralmente questa cosa non, non, è non è fattibile Cioè, ci rendiamo conto che non è fattibile tutto ciò Ok, perfetto, manca poco Cioè, manca poco perché secondo me sto morendo Quindi potrei anche aver finito allora, possiamo dire che ho vinto? Perché comunque sono stato un bel po' Secondo me sono stato un bel po' secondo... Anche se non è venuto il giorno, ma secondo me ho vinto Scrivetemi voi nei commenti se ho vinto Anche perché abbiamo finito il video Quindi, ragazzi, noi Ma cosa vuoi fare, schifoso, scurregione? Scroffone, scurregione. Cioè, veramente non so come si permette questo qua Vai, facciamo gli ultimi due tizi Ok? E tu invece cosa vorresti fare, eh, schifoso? Non ti permettere, eh, ti permettere. Bene, ho vinto. Secondo me ho vinto. Poi iscrivetemi voi. Comunque abbiamo finito il video. E ricordatevi il canale Viola E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!